Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono per l'impasto, farina di tipo 00, zucchero, burro fuso, caffè espresso, vanillina bimbi, lievito per dolci, uova, un pizzico di sale, per la glassa, zucchero a velo e caffè. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta Posizionando sulle lame la farfalla, mettiamo nel boccale lo zucchero, le uova, e le facciamo montare senza misurino per 10 minuti. 37 gradi, velocità 4. Togliamo la farfalla dalle lame, aggiungere la farina, il caffè, il burro fuso, il lievito, la vanillina e il pizzico di sale e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5 Trasferire in uno stampo ciambella del diametro di 22-24 cm, ben imburrato ed infarinato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Nel frattempo prepariamo la glassa, mettiamo all'interno del boccale lo zucchero a velo e il caffè. Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 8. La glassa è pronta, versiamola sulla torta e serviamo. Ciambella al caffè. Grazie e alla prossima ricetta!